Thank you. metto inquadratura e uh, inizieremo a fare la tavola Ouija per cercare di capire un pochino di più di quello che è stato fatto. Io posso dirvi la mia impressione, la mia impressione è che fino adesso mh, abbiamo parlato con un'entità un pochino più potente degli altri ed è come se questa entità tenesse sotto scacco le altre che volevano dirci qualcosa. No? Sì. Che mi hai dato questa impressione. Sì. Vediamo con, con la tavola Ouija cosa esce fuori. E più che altro capire se quello che vedevo io allo specchio e che hai visto anche tu è inerente a, a quello che c'è. Ma io su questa cosa del, dello specchio l'ho già un po' archiviata. Alle... Io sono ancora un po' scossa. <ride> io sinceramente do, do un pochino a una, una distorsione ottica, una cosa del genere, no? Do più credito a questo, però, oh, chiediamo, non si sa mai, no? Sì. Dai, iniziamo. Cosa dici? Va bene, va bene. Dimmi, hai qualcosa da chiedere? Chi ti aspetti adesso, voglio capire, come lo impostiamo? in che senso come lo postiamo? Nel senso, andiamo a cercare chi è che c'è in casa nostra? Sì, chiediamo se uh, c'è qualcuno all'interno del nostro appartamento, di casa nostra e Andiamo avanti con l'indagine Ale Ok, va iniziamo Tu cosa hai capito dal ghost box? Ha detto il nome Teresa che è affollata a casa nostra. <ride> allora, ha detto il nome Teresa, adesso non so se perché chiamano me o se perché il suo nome è Teresa. Noi abbiamo fatto un po' di ricerche tempo fa, 6-7 anni fa, e sappiamo che la, vec la vecchia proprietaria si chiamava Teresa. Coincidenze? Eh, non lo so però dal nome cosiddetto non è che poi dedurre una storia intera, no? Ok, certo. Sappiamo com'è morta, sappiamo che è morta all'interno del nostro appartamento e non vorrei ritornare indietro io sinceramente non possiamo svelare molto perché comunque c'è un progetto su questo argomento eh, però vi basti solo sapere che comunque la vecchia proprietaria aveva il nome Teresa, che viveva all'interno di questo appartamento e che ha trovato la morte qui. Poi se usciranno altre cose ci dovremo prendere. No. Ok? Sì. Potremmo ah. trovare anche le risposte a quesiti che ne abbiamo già da, da diversi anni. Ok? Sì, però non ci. Va bene, va bene, va eh. Non ci facciamo la testa prima del dovuto, no? Ok, dai, ok, con... magari Concentriamo... non è quello. Esatto, concentriamoci sull'oggi. Sull Andiamo dai. avanti con l'indagine. Pronta? Sei pronta? Sei pronto? <ride> Sei pronto? Sono pronto. Dai. Due giri come al solito, vai. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno qui presente con noi in questa stanza? Non si vede... Mm, non so se viene da fuori o se è qua dentro, sinceramente. C'è qualcuno qui con noi che vuole parlare con noi attraverso la tavola Ouija? Sì. Chi sei? Qual è il tuo nome? Michele. Michele. Michele. quanti anni hai? Tre. Tre. Quattro. Michele, sei qui, in casa nostra? Aspetta. Michele, sei sempre qui a casa nostra? Da quanti anni sei qui a casa nostra? Otto. Perché sei ancora qui? A I U T. U T Aiuto Hai bisogno di aiuto? Possiamo aiutare? Sì, come ti possiamo aiutare? M. M. A. Mamma, mamma. figlio della signora? Ah, non tu Teresa Ok Mamma, mamma Teresa. Teresa Sì Teresa è la tua mamma? La signora abitava in questo appartamento con un figlio disabile. Di cui però non mi ricordo il nome, o non ho mai no. saputo il nome. No, non abbiamo mai capito quale fosse il nome. Non l'abbiamo mai trovato. Stanno tornando in mente tante, tante cose. E... Lui si chiama Michele, sì. ha detto che vuole l'aiuto e che possiamo aiutarlo. Sì, come possiamo aiutarti? Mamma ha scritto, poi dopo Teresa. A R, R C, C, C I Mi sono perso Voi aiutarci Voi aiutarci la Seconda volta che chiede aiuto, Ale, Michele, ma eh, a tua mamma è, è qui con te. penso su questa cosa mm. potete andarvene da questa casa